Gemma e Giorgio torneranno insieme? Tina Cipollari perché la detesta? Parla Maria De Filippi Gemma Galgani Giorgio Manetti Tina Cipollari, un triangolo su cui la conduttrice di uomini e donne, Maria De Filippi, non può esimersi da alcune considerazioni Gemma e Giorgio di nuovo insieme? L'opinione di Maria De Filippi La presentatrice di Canale 5, intervistata dal settimanale Chi, dice la sua sulla, ex, coppia Giorgio-Gemma, di nuovo insieme? Penso proprio di no. Gemma fa grandi tentativi, ma Giorgio mi sembra irremovibile. E poi, io penso che lei creda in quello che fa e abbia vissuto la storia nel modo in cui la racconta e Giorgio non ha mai sminuito quello che cè stato fra di loro. Rivalità tra Tina e Gemma, ecco cosa dice Maria De Filippi. Tina rivela la De Filippi detesta Gemma perché è la donna che non sarebbe mai. Io credo che siano vere, ho gli stessi strumenti che avete voi per giudicarle. Ma il pubblico ci crede e ho imparato che il pubblico non sbaglia. Già in passato Maria si era espressa sulle due. Su Gemma disse, è un fenomeno vero. Io sono una persona che delega quasi tutto, tranne c'è posta per te, e se c'è una cosa che chi lavora con me ha imparato a fare è andare dietro a ciò che fanno i protagonisti. E con Gemma è successo proprio questo, siamo andati dietro lei, facendole fare quello che voleva. Con Gemma succede quello che succedeva con scene da un matrimonio di Davide Mengaci, ognuno dà quello che vede una interpretazione dettata dal proprio contesto sociale. E Suttina aggiunse, Gemma non la può vedere sul serio. Sono costretta a tagliare pezzi di trasmissione di un quarto d'ora o 20 minuti perché il loro astio arriva a livelli intrasmettibili. Gemma Galgani prima di approdare in tv a Uomini e Donne cosa faceva?. Gemma ha lavorato alla Cassa alla direzione di un teatro, l'Alfieri, poi ha collaborato nei media, è tornata a teatro. Ha cambiato più volte città ed è finita in uno studio tv a sedurre potenziali fidanzati.